Quella signorina? Ciao. Ciao, cosa stai facendo? Ah, non i compiti? Mm. Senti un po', è un po' che non facciamo challenge, vero? Chiama tua sorella? Chiama tua sorella che oggi ho in serbo per Ma voi. Io non sento niente, sono sorda oggi. Anastasia? Ani? Vi devo dire una cosa, vieni? Dove sei? Dove sei, Anastasia? Dove sei? Ah, abbiamo uno zombie? Anastasia sull'angolo di Don Fu! Ehi, sei sempre la solita! Arrivi e mi Ma, Anastasia, adesso ti faccio passare io la voglia di fare la furba. E lo sai perché? Beh. E lo sai perché? Vai vicino a tua sorella che vi devo annunciare la challenge di oggi. Beh. Vediamo? Vai! Allora, ascoltatemi! Questa sei terza. Che bella! Sembra una zucca! Allora, bambine, oggi faremo una challenge. Noi andiamo a fare shopping. No, cara! Ti Le unghie. No, no, no, no, Perchè no! Amare? Allora, volevamo andare al mare, ma purtroppo abbiamo visto le previsioni e pioverà, quindi è inutile. Ce ne stiamo a casa. Questa ah, settimana il tempo non eh, sarà eh, proprio eh, bellissimo. Mi sono 24 ore in cucina. No, a, a mangiare, no. Mi sono 24 ore che mangiavo tutta la Nutella. Tu la Nutella non la vedrai più perché non hai mangiato gli spinaci oggi. Sì, io sì. No, li hai solo assaggiati e non ne hai più mangiati. Quindi finché non mangerai le verdure non mangerai più Nutella. Allora, ve lo dico io ragazze, siete pronte? Oggi sì. Oggi finirete in sala! Siete contente? Sì! Dai, ci scaldiamo un po'! Sì, sono tu non sei mai entrata in sauna Infatti per te sarà la prima volta Vi ho preparato Dei bigliettini E ognuna di voi dovrà prenderne uno a testa E fare quello che c'è scritto All'interno dei bigliettini Mi state ascoltando? Dovete solo fare una cosa adesso Mettere il costume Da bagno e portarvi un asciugamano E legatevi i capelli Allora ragazzi Mentre loro sono andate a cambiarsi Io vado ad accendere la no sauna. Eccoli qua, pronta ad accendere la sauna. Allora, accendiamo le luci. Abbiamo acceso queste luci, ma mi piacerebbe accendere anche queste. Vediamo se... eccole qua, queste qui, tutte colorate. Quindi, adesso impostiamo la temperatura, che è impostata su 60 gradi, e la diminuisco a 25, vediamo se Anastasia riuscirà a ah, ok! Il minimo è 30 gradi, va bene. E quindi sarà di 30 gradi. Dunque, la temperatura adesso è di 21 gradi, dobbiamo attendere che arrivi a 30, e poi scendiamo Andiamo a vedere se le bimbe si sono cambiate, hanno messo il costumino e sono pronte per questa challenge. Ragazzi, avete mai fatto una sauna? Se l'avete fatto, scrivetemelo nei commenti bimbe! Ci siete? <ride> cosa siete? Dei fantasmi? Siete pronte? Voila! Ci sono dei fantasmi in questa casa. Allora vi annuncio che io avrei voluto impostare la sauna a 20 gradi, ma non me lo permette. E mi permette di impostarla a una temperatura minima di 30 gradi. Quindi dovrete resistere ai 30 gradi. Vanessa! Che cosa hai fatto? Fammi vedere. <ride> Ma tu sei carina, anche le mollettine. Guarda che si suda in sauna, eh. Devi sollevarli i capelli, dovete fare una coda alta. Eh, ma deve raggiungere i 30 gradi, ci vuole qualche minuto prima. Facciamo una coda alta? No, dai, no. Ok, sarà un problema tutto tuo? Vane? Andiamo a vedere, sei pronta? Andiamo, Ani. Porti tu i bigliettini? la di vetro sì. Beh, quasi sei anni ce la può fare a portare una ciotola eh? dobbiamo vedere quale temperatura è arrivata sono le 10.47 3.1 uh ci siamo è arrivata a 32 gradi io direi che possiamo, possiamo farcela, ok? Chiudi la porta. Ma tua mamma non muore il caldo. No. Allora, bambine, ascoltatemi bene, soprattutto tu, Anastasia, che qua dentro non Ascolti... sei mai entrata. Ascoltami, non ti devi appoggiare a questi pannelli, ok? Perché sono caldi, d'accordo? Nemmeno a questi, guarda! Nemmeno a questi qua, con la schiena, ok? Puoi stare seduta qua dentro senza toccare i pannelli. Idem vale per te, va bene? Cosa? Hai caldo? Hai già caldo? Tu ti stai spogliando? Ok, siediti vicino a Vanessa, dai. Ok, bimbe, più passa il tempo e più la temperatura aumenta, quindi dovete essere velocissime. Ok, quindi ci siete, avete capito tutto? Sì. Eh? Pensate se salta la corrente. Eh, Se salta la corrente dobbiamo uscire dalla sauna. Siamo chiusi fuori. Speriamo. No, siamo chiusi dentro intanto. Ma no, ma questa non, è, non va a corrente. Si può tranquillamente aprire. Sì, una Sentite, bimbe, io sono vestita, eh. Voi no. Quindi diamoci una sveltina. Allora muoviti. Allora muoviti a chi? Allora facciamo sasso. Sasso, carta, forbice. Quindi inizi tu, sei contenta eh, di iniziare? Sì. Poi... Allora, Metti fuori un braccio per 10 secondi. Beh, di già, ma che fortuna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sette, otto, nove, 10. Stop. Ok. Aspetta, me l'ho rimesso dentro. Ti sei già rinfrescata? L'hai rimesso dentro? Magari il primo. Sì. Ok, dallo a me. Adesso va a me. Adesso va a me ancora. Sasso. No, ma no, tocca a te no. adesso. Eh sì, tu non puoi prendere il bigliettino. No, Sasso. No, Anastasia, okay. tocca a te. Vai. Vai. Vetto. Sì. Vediamo. Io. Allora. Metti. <ride> non metti niente. Metti fuori la testa per. 10 secondi. Eh ma allora! Uno. No, la sola è solo la testa però, eh! Uno, 2 Sì, tu ne approfitti, tre, tre, tu vai a sederti. Tre, tre, tre, Cinque, sei, Mi metto davanti. Sette. 8 9 10 ok grazie. c'ho so, freddo vai Vane. prendi il bigliettino <ride> Trovato, è molto lungo ah no sono due <ride> <ride> e anche io pensavo prima che li volessi tu <ride> corri per 10 secondi qua dentro eh? Sì, esatto qua dentro vediamo che corsa <ride> riesci a fare vai 1 2 Ah, ma sei stata bravissima ma volete che aumento un po' la temperatura? Cioè, sì perché vuoi avere più caldo? esci per 10 secondi esci per 10 secondi ciao Ciao, 2, 3 4, 5, 6 7 A dove va? 8, Ma 9, dove vai? 10 <ride> Sì, sono stata a bisogni. Bra per... Brava! Bellissimo, è bellissimo stato. È stato bellissimo, perché hai preso un po' di fresco, eh? adesso? Resta in sauna. <ride> Wow, sono in sauna! <ride> non devi uscire praticamente, devi godere di questo calduccio. Aspettate che mi sollevo le maniche perché io ho un po' caldo. Vediamo, Canta una canzone. Cioè, tu riesci anche in sauna ad avere eh. un occhio sì e uno oh no, coperto dagli oh, da. Da, dai capelli? Canta, tra bam, tra bam. No, no. la testa dove la, la vittoria che la chiave che schiava di roba di Dio di che ho parabum parabum parabum parabum parabum parabum parabum parabum parabum ok ok, parabum parabum parabum parabum parabum parabum parabum parabum parabum parabum parabum parabum bicchiere d'acqua dov'è? vai a prenderlo se, se. non metterci troppo eh hai massimo massimo massimo 30 secondi vai Uno, due, due. sul tavolo c'è, 3, 4, 5 cosa fai? no, cosa fai? La tocca qui sotto, quale? e poi ce n'è uno in meno eh questo è il Ah, Le si siede sopra No che si siede sopra Sei dispettosissima Guarda come arriva Amore stai sudando Sì sto sudando Eh ma no, ancora non si è arrivato Quanto ci mette Ho sentito un tappo <ride> cadere Vorrei io? Vanessa muoviti <ride> Ma sei preso? La tazzina del caffè? Hai trovato solo quella? Non esagerare. Non berla tutta, eh. Mi raccomando. Ok, facciamola cadere. Ok, ah, l'hai trovata. Non ti ci sei seduta sopra? Ah, sei troppo astuta allora. Anastasia, tocca a te. Bravo. Ah, però... eh? Bevi un bicchiere no ah, no ma quello di no, magari ce ne sono due eh eh sì, sì, ce ne sono due ma deve avere lei ce ne sono due sì faglielo fare ciao vediamo veloce signorina uno due, Oddio, dio mi rompe la, il vetro della, della porta 6 7 un altro tappo caduto ma cosa fate con questi tappi 15 12, 12. Ah, vedo che tu riesci 12. anche a dormire con, questo, con questa temperatura Quindi È molto caldo, eh? sì, hai caldo sì. eh? è arrivata ciao amore ci hai messo pochissimo ma ma chi... chiudiamola ma no, no. no dove era il bicchiere? sul tavolo ah, io ho fatto uno nuovo eh. come in che senso uno nuovo? perché il suo è vecchio <ride> Dove l'hai trovato? Qui c'è un altro biglietto. Ma okay, che c'è una fila? Il bigliettino tuo Spera un <ride> Buttiamo <ride> anche il bigliettino Dai Gli ultimi due ragazze Allora Racconta una barzelletta Oh yes Allora, allora. Aspetta Al cimitero esplode una bomba, Tutti morono Bell'amore bravo Ma se Sì l'ultimo bigliettino sì yeah. non dico che sono morti. no poi basta la challenge è finita bacca bacca balla per 10 secondi balla vai Ani scatenati 2, 3 uh. ma no 12 ah 10 <ride> eh, hai ballato? ma che brutto ballo che hai fatto non si balla così ok bambine la no, la cosa no? voglio fare gli altri ma amore è finita la challenge siete sì. state bravissime no, io le voglio fare altri. Eh, ho capito ma non ce ne sono più ma sei stata bravissima hai vinto la sfida non sei contenta Beh, avete vinto tutti e due perché siete state ma molto adesso bravi. lo ricacciamo va bene lo rifacciamo però salutiamo i nostri amici perché hanno già visto i bigliettini e quindi non è più una sorpresa dai salutiamo bimbe un drink in sauna e via comunque siete state brave avete sopportato questo caldo che non è eccessivo ovviamente perché siete piccine ma brave e eh, ragazzi questo video è finito e iscrivetevi gli al canale e attivate la campanella Ehi. lasciate un bel pollice di per la ragazza adesso io voglio andare a fare giocare l'uomo e non mi vestire esatto adesso... allora ciao io vado tu sei con me <ride> sei a morire di calma <ride>